Grazie Presidente. A me gli interventi che entrano in contraddizione con se, con se stessi, mano a mano che, eh, che, si, che si svolgono diciamo, nella loro trattazione, mi incuriosiscono almeno. Allora, da una parte ci si lamenta perché a gennaio, diciamo a febbraio, arriva una variazione che eh, vorrei ricordare, questa amministrazione ha acquisito una caratteristica, vale a dire approva il bilancio, prima, del bilancio che prima che venga approvata la legge finanziaria dello Stato che poi ha delle ricadute per cui io direi di vederlo come fatto positivo, va vale a dire dobbiamo fare una variazione perché siamo stati più bravi dello Stato centrale ad approvare per tempo il bilancio per cui poi le conseguenze che derivano dall'approvazione della legge finanziaria del bilancio dello Stato che ricadono sugli enti locali noi li dobbiamo per cui questa è una variazione, io direi obbligatoria. Dall'altra parte ci si lamenta e quindi che ci sia poco all'interno, però poi subito dopo ci si lamenta del fatto proprio che non è tecnica, ci dovrebbero essere delle cose che in realtà non si trovano, per cui la variazione è da considerare inefficiente e insufficiente, insomma facciamo un po' pace con il. Con, quello che, con i nostri desiderata perché altrimenti non andiamo da nessuna parte. Sui debiti fuori bilancio io sinceramente eh, diciamo, accetto poco ormai la critica sul riconoscimento dei debiti fuori bilancio. L'attività la, di riconoscimento dei debiti fuori bilancio di questa amministrazione è costante dal 2000, da fine 2016 Abbiamo cominciato costantemente e continuamente a riconoscere debiti fuori bilancio, centinaia di milioni lasciati dalle precedenti amministrazioni e purtroppo può succedere che a cavallo di due esercizi alcuni vengano riconosciuti per tempo e altri non trovano soddisfazione per le dinamiche dei lavori d'aula. Allora, su questo ovviamente poi bisogna intervenire tecnicamente perché gli accantonamenti fanno riferimento ...all'anno e all'esercizio in cui vengono eh, inseriti per poter riconoscere quel debito, per cui se si va all'esercizio successivo si è costretti quantomeno a rivedere le scritture contabili, lo sanno, diciamo, queste sono proprio le basi, quindi su, questa, su questi aspetti... Non eh, credo che le critiche siano veramente irricevibili perché eh, in realtà un'attività continua di riconoscimento eh, non, può essere, non può essere criticata perché, come al solito, noi i debiti non li facciamo, se li facciamo perché ci sono situazioni inevitabili li paghiamo normalmente nell'esercizio in cui vengono eh, rilevati. Per cui, visto che stiamo pagando i debiti delle precedenti amministrazioni, io su questo cercherei quantomeno di sorvolare e di non calcare continuamente, continuamente la mano. Ringrazio comunque anche il consigliere Figliomeni per l'apprezzamento sul lavoro che ha fatto la Commissione. La Commissione è un organismo rappresentativo trasversale, che è un'emanazione della dell'Assemblea Capitolina, quindi se c'è la possibilità di trovare una soluzione a un problema la Commissione lo fa eh, volentieri e il Presidente è il primo a esserne contento. A volte per eh, rilievi tecnici e la necessità di fare gli approfondimenti questo non è possibile, abbiamo già stabilito in Commissione, dopo tutti gli approfondimenti, che la questione di Via Como verrà soddisfatta nella prossima, nella prossima variazione, anche insieme ad altre situazioni. Ovviamente sulla variazione la maggioranza esprimerà parere favorevole, voto favorevole. Grazie. Grazie.